Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi e bentornati su Super Pergamano, vabbè, noi siamo Dynamitex e Marco 007 e siamo in un anno appuntato di file 2 Youtube Beh, già fatta nella, nella registrazione fallita questa, questa battuta Ok, niente uh, Andiamo a Luciano 4 Non voglio salvare perché non abbiamo potente <coughs> In questa nuova parte noi esploriamo lo spazio profondo e non esiste lo spazio. Uffa! Niente, abbiamo finito le pile. Non si può parte. No, no, non si fa. Ecco. Si farà. Sì, si, sì, saltiamo. <coughs> Perché non si può saltare la cazzina dell'ascensore grande? Andiamo. Vai Mario, vola! Mario! <susurra> Ma questo è il telefono 2! Ma dov'è l'uno? Tan tan tan tan si è acceso un telecomando morto Eh vabbè no, certo. Dai. Questo è il 3, questo è l'1, tieni. No, che casino, ma quale ma quale sarà il mio telecomando tu? Boh. Vabbè. Scegli tu. Tanto tu ma Marco, pile. per piacere comprati le pile. Un attimo, tolgo le pile a questi telecomandi perché sennò poi. Qui eh, si scagliano le pile. 4, 1 Non perché il titolo del livello quanto questo. l'abbiamo usare il casco? No, voglio morire. <ride> se tenete così sempre, cioè se rimanete... ...vedetevi ah, il casco e voi non rispondete... Eh, ...Mario non sopravviverà per sempre. Eh, appunto. Che ne dici, di lasciare respirare? Sì, ho una bombola di gas proprio sul fondo schiena, <ride> se non è. Molto bene, andiamo allora, uh, il cuore pure è qui, in questo mare di stelle. Di certo lo troveremo senza alcun problema, consiglia. Sapete la cosa più brutta dello spazio? Esplorarlo sì, in 3D! Perché in 3D c'è una cosa bruttissima! Ed è anche infinito, quindi... No, è, non è infinito! Sì, però ti confondi perché lo, lo suoni... Questo non è un... SOS! Devo prendere il SOS! Protezione! Uffa! Madonna! Madonna! Ma le tepile! I le maledette! Sono stata! Uè! Uè! Uè! Non viene da Mmm, Ci sono delle so strane so particelle. particelle! Ci mettiamo ancora qualcosa qui, che cosa sarà mai, Perché è nascosto qui? Dov'è Mario? Mario è stato assorbito. Mmm, <ride> <ride> è una navicella spaziale questa appare di sco.. No, è una sveglia. Squirp. Ok. Salve. Squirple, squarple, squirpings Mmm, giorno squirp oh cielo, tu chi sei? Ma ho appena detto! Un alieno? Mm. siete cercando il cuore puro, vero? wow, meglio di quanto pensassi come fai a sapere del cuore puro? sei alleato con il conte cener e si dico risposte nooo non sono un nemico, chiamatemi squirps sarà il vostro capitano se volete il cuore puro dovremmo lavorare insieme, squirpings ma cosa vuoi dire? Spiegati, per favore. Ti ucciderò e mangerò il tuo corpo. No, voglio no, dire. Squirps non vuol dire molto. Per ora dovete fidarvi? Seguitemi, Squirps! Non ti seguiamo, Squaaart! Non conta altro il capitano. Sei un eretto spaziale, non devi sapere altro. Le tue uniche risposte sono: signor, sì, e capito. Intesi? Intesi, sfrontata? Capito. Squa, eh, eh, eh, square. Eh. Bene, squee. Eh, eh, eh, Bene, hai capito? Come stanno le cose Square! Se la faccio è tipo ah, oh, batti. Così la, la, la cosa? Cosa? Se lo dici tu. Ottimo, prepariamoci. Formiamo squee, Squingol! goal. Squee direttamente la testa. Squir al cuore puro. E come essere teletrasportati. Ma l'ho inventato io, per squirpare avremo bisogno di molta energia, squirp. Siete colmi di energia energizzante, vero? Squirp esige che lì andiamo. Cedete. Premi A per donare alla squirps la sua energia. Fini premuto A finché non è abbastanza energia. Sì, sì. Sì, via! Squarpia! Yeah, porta Mario! Porta prima del suo... Probabilmente prima del suo debutto. Quale debutto? Dai, porta! Si sì, dice prima del lancio. Vabbè... Oh, Squè? Siamo molto lontani dalla metà. Ups! Questa qui l'energia nel tanto che hai i Squirpolls buona nulla. Squirps è stato un ingenuo a pensare che non avessi di più di buona nulla usano modi da buona nulla per muoversi squanti. C'è tanta strada per arrivare al cuore puro, quindi vengono nello spazio. Usa due per sparare i nemici con il raggio Squirps. Squirps spara, recruta. carica, mettiti dentro il giro. No. Squirps non è in 3D? E come cacchio si chiama? Squirps? Squirps? Squirps! Comunque sembra difficile esplorare lo spazio ma non lo è perché tutto quello che vedete è lo spazio Ah comunque dietro una di queste rocce queste qui pure sta una casa No, un oh, è vero? La vedi perché la copre eccola ecco sui piedi di Mario ma non è perchè perché va lì sta lì scuro foto. Foton Foton foto è una chloro no eh, non esatto. la cioè, è una chloro cioè è questo. no, no. ah sì foto è, è che si replica no no si sì, guarda la foto Foto, Bene, guardiamo. Gioco. comunque è un tizio cubico non è quello che si vede ma è un tizio cubico che incontriamo qui ecco foto ecco un tizio cubico vediamo non, oh. stanno, altro, non stanno altre carte qui c'è uno sale Lì oh. ha vomitato Squirple. Uh. Non è Squirple, è Squirple. Non è Squirple. I corti di Squirple. Squirple mangia la verdura. E, e poi mangia la verdura e poi, e poi mi fa un difendono con le loro le loro palle però le voti cioè non ce li hanno più di oh ma dai non andare in 3d non sconfiggere questo posso restare eh yeah. perfetto ora sono soddisfatti soddisfatti o uccisi yeh c'è pure il protesto Lasci squirti squirti squirti squirti so. Come lo so? Vuoi lasciare stare protezio e ora dove vado? Oh mio dio! E ora dove vado? Non so, scegli una casa, non lo sai? Ti portano tutti nel posto giusto Ah si? Sì. si! Mm. Mm. in quale portare la non combattere contro i foton costano no, in tre te con funzionari la battaglia ce la anni Ma dai io ho delle cure mi hai fatto dimenticare di comprare le cure Marco Vabbè. Do ora dobbiamo fare tutto il mondo così Vabbè Cosa va bene, non va bene no. Prendi il Bowser che fa il doppio dei gatti Prendi Bowser Sì, ma Mario può andare in 3D eh? Mario può andare in 3D e ora? e ora torna indietro sarà un altro portale. nooo ma quanto e che pizza un attimo perché perché si sì. comunque se avete notato alcune costellazioni hanno eh, una forma dei, dei potenti che cioè per esempio la, la costellazione del fiore di fuoco chiamata anche dagli scienziati focus focus focus focus focus unit dove devo andare non lo so, vai da qualche parte, stato, posso pensare? No, non andare. No, quello non lo so. Non andare lì, lì non c'è andare. Vai, da, vai avanti. Ci sarà un altro portale. E' come la villa di Mimi Non ci Ma 3D? Mm -hmm. Sì, io so che possiamo fare, ma è il Con un portale scuro. E quel portale. Ti Ma detto. insieme ho lo Ti Oh, si così inizia che dovevamo andare in fredda. Sì, oh, molto probabilmente. Vabbè, ho perso qualche moneta. Eh? Poi, eh. Mi spiace che dovete assorbire tutto il vestito. Vedi quella quelle stelle? Quando non ti dove puoi andare. Sto provando sempre. Eh, prima ci hai provato. Eh, ci ho provato, infatti. Perché vai indietro? Vai avanti. Stiamo andando avanti. Uh, avanti non c'è più niente. Dove sai Sì che c'è, ci sono un miliardo di nemici. Ma. vediamo nella prossima parte di fine al livello! Nella, nella prossima parte di fine al livello. Ciao! Alla prossima, ciao!